Siamo qui oggi nel Parco Collidoro, nel municipio XV, insieme all'assessore all'ambiente, insieme alla commissione e anche alla portavoce del municipio XV per identificare le linee di indirizzo più, più giuste, più corrette e anche più risolutive per ridare vita a questo parco. Parco dimenticato ma soprattutto eh, devastato dalle passate amministrazioni che lo hanno vessato con una struttura in cemento la quale doveva essere un centro sportivo ma di fatto non l'è stato. Perciò una cattedrale del deserto che vede appunto depauperare un parco che di fatto era anche un'importanza un per la biodiversità e oggi questa amministrazione è qui per ridare vita ma soprattutto per trovare le, gli indirizzi giusti e risolutivi appunto per ripristinare un parco a verde. Dunque, siamo qui con la Commissione Ambiente e possiamo dire che manca tutta l'opposizione, forse perché eh, c'è un senso di vergogna dalla, da parte dell'opposizione. Abbiamo proprio oggi ricevuto un documento dal Dipartimento Sport dove eh, ci parla di cifre definite per mettere in sicurezza questo, questo scempio vero e proprio che parte dal 2007 eh, con progetti poi approvati in maniera definitiva nel 2010 e eh, con uno stanziamento di 10 milioni e passa di, di euro e nel 2011 ci troviamo con un'approvazione di un progetto esecutivo, oggi invece noi ci troviamo ad approvare una somma da stanziare per una messa in sicurezza. Eh, e un passaggio poi alla responsabilità del Dipartimento, Dipartimento Ambiente che si occuperà appunto di eh, mandare avanti dei progetti partecipati a questo punto di ripristino sia ambientale che proprio eh, strutturale del, dei luoghi. L'indirizzo che abbiamo dato oggi è molto semplice in realtà, quello che ci interessa è che sia questo territorio a indicare quale tipo di esigenza con cui utilizzare questo spazio. Ci possono essere varie idee che possono offrire tutti i cittadini che speriamo parteciperanno con quello che potrebbe essere un percorso avviato dall'assessorato da per cui potrebbero uscire fuori dei criteri che poi andranno magari in un concorso pubblico di idee messo sui tavoli delle nostre università con i nostri giovani progettisti per tirar fuori quello che può in ogni caso o che deve diventare una trasformazione rispetto a quello che effettivamente serve e quello che i cittadini vogliono. A valle di questo percorso ovviamente poi ci deve essere un impegno concreto da parte dell'amministrazione, per cui magari ci sono anche i tempi per capire come mettere in bilancio le risorse necessarie, parliamo comunque di interventi che non devono essere così costosi, quindi speriamo che attraverso questo percorso si attivi, così come stiamo facendo anche in altri territori, un percorso no, molto, molto risolutivo, per cui i cittadini piano piano cominciano a costruire loro quello che vogliono No, che venga trasformato e come venga trasformato negli spazi che da anni aspettano di poter no, avere in qualche maniera una voce in capitolo. Grazie. Siamo qui al Parco Collidoro con la Commissione Ambiente Capitolina che ci è venuta a, a trovare oggi qui anche in una giornata particolare perché abbiamo organizzato con a varie associazioni e comitati di quartiere, una giornata eh, di decoro urbano, di pulizia di questo parco. E da stamattina siamo qui a pulire eh, con la collaborazione di Ama e del Servizio Giardini. Eh, sono felicissimo di avere loro qui per affrontare insieme, Municipio e Roma Capitale, eh, le problematiche che presenta questo mostro di cemento che sta alle mie spalle. Per costruire questa opera scelerata sono state tagliate all'incirca 40 essenze, e questo chiaramente ha provocato anche un danno ambientale, ma anche un danno alla biodiversità di questo quadrante, di questo territorio. A seguito di, della commissione di oggi chiederemo al Dipartimento Sport, che ancora è ancora in gestione l'area, di interpellare l'avvocatura la e di chiedere un parere su chi dovrà pagare tutto questo. Ah, volevo dire anche questo, è... Eh dobbiamo far pagare a chi ha sbagliato e uno degli errori principali per il concessionario, anzi ex concessionario, è stato proprio quello di aver allacciato in Fogna in modo non corretto e quindi questa è stata una delle cause principali. Quello che ha richiesto Acea negli anni è di ripristinare i luoghi come erano all'inizio, quello che ha richiesto appunto alla ditta che ha costruito e che ha creato questo scempio. Questo non è stato mai fatto, perciò ad oggi la ditta che ha costruito quest'opera non ha mai ripristinato i luoghi come erano all'inizio. Questo è quello che noi invece faremo, perciò daremo un impulso forte e deciso per far ritornare questo parco come era una volta.